Mia il prep per i prossimi due giorni Questo no Fatto? Ora vado a letto una Luna Luna Andiamo a letto Luna Lo andiamo a letto Eh andiamo a letto Eh Boh buongiorno a tutti sono a Piacenza ma sto andando a prendere il treno per andare a lavoro a Milano e mi aspettano un paio di giorni abbastanza intensi quindi ho pensato di portarvi con me in questi due giorni di fuoco e come avete visto ieri sera ho fatto un po' di meal prep per il pranzo di oggi la cena di oggi e la colazione di domani dormirò da Camilla per fortuna mi ospita e oggi provo a cambiare nuovamente la mia giornata cioè ho già fatto colazione verso le sei e mezza e eh, mi allenerò all'ora di pranzo quindi penso di fare uno spuntino verso le 11 allenarmi tra l'1 e le 2 e poi pranzare quindi nuovamente cambia tutto quindi ora banda alle ciance gambe e spalla che se no perdo il treno ma tanto sarà in ritardo come al solito perché io ho <ride> Oh allora è l'ora di pranzo l'una e io sto andando ad allenarmi mai fatto nella mia vita e vabbè ci provo ho fatto una merenda adesso verso le 11:30 per far sì, insomma, di non arrivare affamata all'allenamento, visto che ho fatto colazione alle 6:30. E perché io se ho fame durante l'allenamento non penso ad allenarmi ma penso al pranzo, quindi volevo concentrarmi. Ho mangiato una barretta di ambrosie, limone, canapa ragazzi, buonissima, poi vabbè io sono innamorata del limone. Quindi nulla, adesso mi alleno, vediamo se riesco a filmare qualcosa, ma ho la fotocamera rotta quindi non so se riesco e ci vediamo dopo. I see my future with you Ain't got your phone to call But I got your snapping, that's cool Assess your situation Five years together, that's fine I bet he says he loves you But I do all that in a rhyme Always center of attention, lady Even when you're standing on the side You drop dead gorgeous But you make me feel so Guarda, aspetta, eh, perché mi si è rotto lo schermino. Trot Danny! Sono un po' palidino il bario. Esatto, sì, non confronto a te adesso sì. Prima era diverso, adesso invece sei più abbronzata tu. Hey me hello, him goodbye. Cause he is beyond nerding and guys round you are flirting but you must think i'm funny cause you laughed at my dad jokes i can see you as the mom of my kids though Even if you are chubby, you're so sweet. There's no reason I've your heart and reason's pieces now. I don't believe, but if you're Catholic, let's praise Jesus. Amen. You don't know that I call you baby. Allenamento finite esattamente di 48 minuti. Adesso ho giusto 10 minuti per sciacquarmi e correre su, mangiare qualcosa e riattaccare al lavoro. Se dovevo tutto Allora Allenamento Orario di pranzo Sì Dai Neanche tanto male L'unico Disagio È che Non ho assolutamente tempo Cioè obiettivamente Un'ora Per fare davvero Tutto Tutto Tutto È poca E infatti ho dovuto fare Molte super serie Però insomma Sono soddisfatta Del mio allenamento Mi sono concentrata Solo sul dorso E poi sul core Che cerco di coinvolgere Sempre Quando faccio Allenamenti Di tipo funzionale Ora io sono appena uscita dal lavoro e sto andando a un evento. È parte del mio progetto formativo, comunque della mia formazione, partecipare a questi eventi per anche un po' capire, visto che anche il mio progetto, bene o male, si tratta di un evento. E quindi sto andando a questo evento al quale sono stata invitata da Benefit, ma sinceramente non so che cosa sia. Cioè, la location è ancora misteriosa. So solo che devo andare in tenuta sportiva e l'evento sarà in ambito sportivo, ragazzi, non lo so adesso raggiungo il luogo di incontro, e vi porto con me e scopriremo tutto insieme ragazzi, vedo una limousine rosa no vabbè mi sa che sono arrivata non ci credo ho appena ricevuto il passi per non lo so, la mia missione e questi occhiali che si illuminano super tamarri <ride> so, sono super tamarri questi Sì ma quando te li metti sì, Ma sai che belli <ride> Gli occhiali più sobri della storia Anzi, La bottiglia sobria Adesso ci fermiamo qua eh. Scendiamo un attimo Facciamo delle foto facciamo Insieme Adesso arriva allora, sì. allora, Grazie, grazie. Oh raga siamo arrivati Siamo al Aerogravity A Perù a Milano? Ah, già la tuta no ragazzi si vola 3 2 1 1 2 allora come dicevamo 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 Okay, child my deal, you see what I have to the with Questa ambaradan, è stato, fa oh, ambaradan vabbè. è stato fatto per il lancio del nuovo mascara volumizzante di Bad Girl Bang che è appena stato lanciato da Benefit. Tutto questo, per questo, ottimo. E adesso Alessandra, la miglior... La miglior... Natural brow wine. Che devo dire? Di allora, natural Me lo applica. No, no. Tu fai sul mascara, vero? Sì da stamattina alle 6 quindi ok perfetto allora questo mascara si può mettere tranquillamente come top coat sulle tue ciglia in maniera tale proprio da tirarle su nero super volumizzante waterproof ma si strucca veramente facilmente siete pronti? Sì, eh, direi di sì La cosa bella è che per 36 ore Ti rimangono su, non scendono, capito? Raga, un'esperienza fantastica E adesso piano piano torniamo Io vado a dormire da Camilla Perché domani mattina In teoria mi dovrei allenare forse Non lo so se mi rialleno all'ora di pranzo come oggi Ma comunque devo lavorare Sono quasi le 8 e io sto per entrare in palestra ad allenarmi. Alla fine ho deciso di allenarmi questa mattina perché comunque mi sono svegliata presto in quanto stanotte davvero non ho dormito niente. E secondo me è perché ho avuto questo sprazzo di adrenalina alle 8 di sera che, boh, non mi ha permesso di dormire tutta la notte, ragazzi. Non lo so, sinceramente non mi era mai successo. E quindi, vabbè, stamattina ero sveglia prestissimo e alla fine ho deciso di venire ad allenarmi anche perché non so in realtà se sì, Allora di pranzo avrò tempo come ieri. Quindi oggi ho nuovamente cambiato perché sono a digiuno, mi alleno e appena ho finito divoro quel pancake che mi guarda da due giorni e basta. Comunque ieri. È stata un'esperienza davvero fantastica Mi piace un sacco quando le aziende Fanno cose Invece di soltanto lanciarti il prodotto E dire ti l'abbiamo lanciato ora vendilo O compralo E invece proprio si impegnano nel creare questo mood Cioè alla fine l'idea è siamo un brand figo, noi facciamo queste cose fighe compraci, che è diverso dal dire compraci e basta, sono felicissima di aver partecipato e di essere stata invitata. Abbiamo fatto due voli, uno che era un volo di prova per capire un attimo come stare e il secondo ci portava su in su su in alto e ci faceva girare. Io l'ho fatto due volte. Però purtroppo nessuno è riuscito a filmarmi perché la fotocamera nel momento in cui stava filmando ha fatto un errore di memory card. Non ne parliamo, non ne parliamo, non ne parliamo. Questa fotocamera è da cambiare o da sistemare, ma ragazzi, il problema è che se la porto a sistemare ci impiegano 10 giorni. Posso lasciarvi senza vlog per 10 giorni? Non è questione. Comunque ora vado ad allenarmi. Buon raga, allenamento fatto, sembra una scappata di casa. Ho di nuovo questa borsa enorme di Adidas perché sono andata da Camilla e me la sono presa. Vi giuro è pesantissima, e però adesso entro a lavoro. Comunque, allenamento fatto non ve l'ho filmato perché è lo stesso della settimana scorsa che avete già visto prima. Insomma, ora è tempo di salire le scale e andare a lavorare, produrre, macinare. Riportatemi in spiaggia, grazie. Sì, fatemi mangiare, se no muoio. Pancake, mele e cannella, inciucciato nel cioccolato. Mi sono arrivati dei regalini da Adidas e sinceramente non so come tornerò a casa questa sera. Ottimo. <ride> Aiuto. Due persone, tre pizze. Giustamente. Quando si ha fame... <ride> Vabbè, almeno si guarda un po' di meno. Beh, scala, Dai, io. Io. io adoro la toscana oh, la toscana non è quella altre ciao a tutti alla fine ieri mi sono dimenticata di chiudere il video e di salutarvi ma è arrivato Jimmy e abbiamo ordinato la pizza me l'ha portata a Ziz chi se la ricorda sa so a chi mi riferisco e nulla abbiamo mangiato, poi abbiamo passato la serata insieme. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi saluto, vi ringrazio per averlo visto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.